Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamite X E Marco 007 E come sempre, lui deve mangiare in mezzo ai video la puoi smettere di mangiare per un secondo Un no! E le tolgo E no, le patatine eh no, le, le formaggio Pulisci le mani Ok, continuiamo la modalità Fa, pulisci la <coughs> No, sono okay. una persona pulita Devo no. continuare su Una fortezza Giambassio Non abbiamo ancora letto le profezie Le profezie e le descrizioni Beh, puoi ricevere. Eh, miele. forse sì, no, no, l'abbiamo letto, vai. Ah, non mi posso unire per ora. Devi camminare, anzi. Ma... Ah. Cammina! Sei tu che devi camminare! Clicca no. Scusa, sei tu che devi camminare! Sei tu il numero uno! Non lui! <coughs> vai mi... al paletto! Vai al palazzo dei sogni e prendi goo. Gui Gui l'abbiamo già usato Eh sì però l'abbiamo già usato no, no. Solo nell'ultima parte l'abbiamo già usato no, no. Ah. Gui. Yeah! Gui Yes Gui! Ah, fuggi c'è un pazzo che vuole schiacciare <ride> Mi vuole schiacciare. Ah perché non è quello che stai per fare. Lo so però. È strano da dire. Ok, next a level. Mura occidentale. Un livello molto asiatico, devo dire. Molto asiatico. Mia, non lo uccide. No! Mi vergogno di me stesso. Morto. Tendi. sei morto sì. sono morto perché tu mi hai succhiato io voglio diventare bastone io non ti ho succhiato si sì, mi hai succhiato non si possono succhiare gli altri compagni sii lo hai appena fatto sono prima diventato il non è capito in che senso allora tu. cioè io ah. non posso succhiare gli amici di sono non hai succhiato gli amici di sogno, io, sono, oh di, mio io Dio. sono diventato frusta e tu, e tu mi hai succhiato. E tu potevi evitare di lanciare fuori come sempre. Vai, Tim mi giama basso. E tu dici che sono morto. Oh lì. Con le mani. <ride> In che senso? Pua! esplosione nucleare. Il potere dell'amicizia. Scusate, amici. Così funziona. il potere dell'amicizia. No, Non io! Perché? Perché <coughs> tu, tu mi vuoi succhiare con? Vieni qua, vieni qua e dammi il tuo povero Ti fermo. Ho lanciato la chiave, andiamo a prenderla Marco, dammi Dai Marco, vieni qua Non posso prendermi già malvagia. Allora aspetta. No, amore, dai! Fa niente! Chi se ne frega? Dobbiamo buttarci? Forza, Watered V! Vai meta! Vai tu! Prendi! Prendi l'iride! Go, Watered V! Oh, io devo crearmi gli scagnozzi Io ho già preso uh, tutti i collezionari. Dimmi. Oh no, no. Ma ti sto io! Sono morto! Sei morto solo tu! No, siamo morti No, sei morto solo tu! Dio mio! Che fai? Non puoi! infatti volevo fare un po' e l'ho pure sa Marco devo premere io? vabbè almeno faccio Ho il tu ci hai fatti uccidere tutti yeah, ci hai fatti uccidere? Ci, no. ci hai fatto morire? nooo no ci hai fatti uccidere sì grazie e io sono ancora senza abilità e vabbè Dopo dobbiamo tornare un pala al palazzo No Sì Tu ti mangi meglio e io divento lui Facciamo questo affare? Beh male. Ok, burp. <coughs> Tempio interno. Settore B, Ok, ora andiamo. Please, plan, plan. Vai. Vai al palazzo. Eh, dammi un secondo magari. Vai al palazzo. Vai al palazzo. No. no, no. no, no. no, no. più o meno beh, danno alla bomba danno alla bomba no, non amici. smetti di prendermi io ce l'ho fatta vai, ora fai qualcosa fuck ah. ah. the system ah. diciamo, come, come, dovrebbe, come doveva funzionare il tizio lanciava la bomba e poi la bomba creava un lato ah, è vero. però non gli hai dato l'elettro quindi noi siamo trattati E il gioco diventa sistematicamente 12 e più perchè lui lancia i dati Sì! che si posso fare questo se io facessi tipo... ah lo sapevate l'abilità plasma esiste già l'abilità elettro è quella nuova però è la più popolare Un Questo è un Ok. Un cibo un gibo. Mio cibo. Dammi cibo. Condividi cibo. No. Tutto mio cibo. Mio cibo. Lampo. La blu. Oh, lo devi dare alla bomba, sta. E se io cioè facessi così? Non puoi, dallo alla bomba. Sì, bomba del cavolo però. Super. Guarda, io mi adatto a qualsiasi pavimento. Cioè, Kirby aspira polvere. Muoviti! È lui che deve fare... E il lo corpo. so, muoviti! Tizio. è morto pure un po' già oh mio dio che lo devo fare io devo... diventa lui lo devo fare io ecco qua vai tre ore per fare solo questo Tanto cosa? Sono morto! Aiutami! Se no poi muoio per E. Se no poi muori per Eh, eh appunto. No? Tipo come è successo a Rita in più nel Eh... No! Io... No! Sì, sì, sì! Livello extra sbloccato! Grazie per i punti S. Tu hai punti sasso! Okay. <ride> con i punti sasso, con <ride> andiamo, tutto vuoi niente? depositiamo tutto e andiamo avanti vediamo chi c'è, spada, ghiaccio, raggio oh, e basta ti sì, mi sei morto sì. mille volte con i perché li uccidi? Li uccidi? perché sì. chi vuole sword è eh, eh, sword unito a sword e Ops <ride> non si uniscono così gli abilità <ride> Che cecchino! Scusa, non puoi dare tu la letta? No, va bene, però... Lascialo! Lo lo che lo voglio eliminare, no? Addio, gui! <ride> Beh, prendi qualcun altro, a caso. Tu e poi, prendi... E poi! E <ride> poi! No, se vuoi infare, venire. Oh Marco smettila! Eh. Comunque veramente dovremmo usare l'acqua. Perché qua c'è flambia flambibia. Flambionda. No, flambibia. E dammi l'acqua. Yeah! Acqua led. Acqua led. Ah sì? Non morire. Perché in Kirby è stupido morire cadendo da un burro. No, non è stupido invece perché è, è difficile non farlo. Perché... Beh, io volo sempre, quindi è impossibile per me. Non lo so saltare. Ah, ehi tu! Ehi tu! Sei tu, pallina rossa e grasso, ciao. a che l'altro è il grasso! Lo cioè, dovete il grasso, <ride> a te te è grasso così no, il no, grasso no, di cioè. Una domanda scontata per ciumi. te! Sei stato tu ad essere così scortese con la mia Francisca? Vero? Non osare. Infido fido Mi giuro che se gli hai tolto anche solo uno dei suoi dolcissimi capelli blu, ti ridurrò in cenere. Ma siete fratelli? Ci saranno pure fidanzate? Già, non, non ti perdonerò mai. Ora assaporerai il raccocente di Flamberto. No, allora, taco! Perciò... Guia è il mal di testa, perciò... Perciò... ho gli occhi. Mm, perciò che hai usato Mario ti arrostirà a punto tale che... Che... Anche dei tizzoni ardenti sembreranno dei cubetti di ghiaccio in confronto a te tipo... bel confronto però generale ardente flamberga bel confronto ma adesso in realtà lo sai che il confronto debole di flamberga non è l'abito è il vento però non è l'abito non mi lasciami elettro l'elettro el uh, l'elettro si usa per nessuno no mi ha infilato aiuto salvo io amico sono l'unico salvo ah no, c'è Poppy brothers del... too Poppy! sì si chiama Poppy quindi... Bombi E poi c'è si chiama Junior perché c'è pure quello senior che è... E non c'è quello normale scusa c'è solo un vecchio e un bambino sì. Beh La quando ti ho colpito mamma perché se tipo io nominassi mio figlio Marco sì. Junior <ride> Sei sei io, vabbè, se io nominassi mio figlio Marco Junior, io sarei Marco Senior. Tu sei Marco basta. No, no, non no, sarei Marco Senior. No, sei Marco Senior. Sì. Marco e sì. basta. No. E basta. E basta. E basta. Basta. Vedi a quanto siamo arrivati? 18. Eh, vai vai, spofando, spufa. Eh sì, lo so. Ah eh, no, saremo, saremo il primo livello extra, ah, okay. No, no. Noi, noi facciamo fino al, al boss. No, facciamo fino alla mezz'ora. Eh, ma poi. cioè, arriviamo fino al boss. Non facciamo il boss, pure. Ok, va bene. per. Eh, eh, e poi. Come eh, lo facciamo il boss? Facciamo il boss, pure. Cioè, ora è il boss sta qui. Vedi. È lui. Ah vabbè allora finiamolo tutto il mondo a questo punto Cioè facciamo un finché... possiamo Beh i, i livelli S è... Facciamo possiamo e basta Facciamo pure il primo livello del mondo 4 sì. Che costa? No. Se, se ci mettiamo un mezzo no, no, secondo quello... a fare tutti i livelli Quello no lo so nel senso stavo facendo un esempio eh, Non ho detto il coso Però dovrebbe essere tipo santuario celeste Salone arden. Salone bocci. bocci Era salone però Muori Muori Muori Quello è morto È morto perché l'ho buttato giù Ok dobbiamo radunare Una, una sì. bella armata di uh, Astro Sì l'acqua è Il punto da bolla dell'elettro si usa fuoco per. per. per uh, come che si chiama? Francesca. Francisca. Flamberga il vento e l'acqua con questa acqua. Uh, scarabucchi. Perché li uccidi tutti? <ride> Perché devi uccidere sempre tutti? scusate. che giustamente dovevo mettere l'acqua Sì ma ah, vabbè ce l'hai tu e appunto puoi rimuoverlo lui però fai meno... com'è che si fa? meno... it's Cioè... ecco togli... Spl splash splash Scocciolo Scocciolo eh. l'armata se ne andrà ci prendiamo già al basso ah sì, è vero già al dai dammi la... dai Andiamo, prova. Dai, ve lo spieghi. Ok, andiamo, Possiamo andare. E ora volo pure io, vero? Eh. E come fai tu? Con le ali. Ah, vuole... Con... Cioè, io ho capito, ma la voglio pure io. No, no, no, no, no. Non devo saltare, non devo. No, mi viene sempre l'impulso. Eh sì, vabbè. È dab, dab, dab. Tutti sanno saltare. Buongiorno. Ok, ciao. Io sono Zan Partizan, la maggiore dei tre generali della magia. All'inizio ho pensato che fossi solo un irritante pallino rosa senza arte né parte. Ora ho capito che oltre a essere fastidioso sei anche molto.. sei anche molesto e irritante. Sono spiacente informarti che ormai è finito di sbalonzolare quella. Il nome del posto del nostro adorato signore alfiere del male, Lord Highness, Ines, come lo chiamava. a scacchi! E ora è arrivata la tua ora. <ride> Zampa finito! ZAMPARTIZAN! è qui per ucciderci tutti io la sconfigo con il fuoco perchè non me ne niente qual è la sua delta? qual è fuoco? non esiste? io ce l'ho il ok l'ho visto anzi più che fuoco questa è la vita metterla che in questo gioco non esiste ma esiste ed è esistita prima del fuoco nessuno ti sta scordando e non sono mai è stordita! Forza! Io la sto uccidendo con la lingua! Sapete perché è stordita? Perché.. Uh, perché li abbiamo, li abbiamo attaccato con l'acqua, mentre faceva l'attacco elettrico. E quindi gli è morto. Ah. Ah. What the? Ma che vuol dire Jambac? Eh, che rabbia, com'è possibile trovare una tale resistenza su un mistero su un misero pianetello come questo? Zap, zap, zap! Andare in un altro pianeta? Ma che importa, questo Jambac cuore è ormai a portata di mano. Ascoltami, sul sapallino rosa. So. Per quel che mi riguarda, voi Jambas non potete andare in rovina per sempre. Cos Goodbye! Oh no! Ma io me la ricordavo sta parte. Ok. E ora che facciamo? Che faccio? Proteggermi, io sono l'unico che deve sopravvivere Bravo. Tanto ma devo cambiare. Io spark! Mm. Andiamocene! Dove? Qui? No? Ah, qui. Stavo qui tutto il tempo. Ruota amici! E eh no! Ah, perché senza ruota non potevamo passare questo. Possiamo... <coughs> Comunque non devi cambiare modo. Devi restare sempre più qui. Vabbè, ma tanto che devo fare... Niente, quindi... Questo non... è l'ultimo livello. No, ci sono i livelli extra. No? Vabbè. Sì, sempre lo stesso extra. Tanto ci abbiamo, ci abbiamo... E poi ancora abbiamo un Non dobbiamo più Che abbiamo ancora tempo. Buono bene il nostro posto mi sa che è impossibile salire il vero che poi tramite i nostri legamenti delle mani possiamo trasferire il cibo da, da un'entità all'altra tanto saremmo morti comunque si sì, è perché no nel senso che ho lasciato Gui quindi tanto saremmo morti ah, rimettiamo ripetiamo ti ho scusato mi sei lì diventato Ma questo è il livello di prima, sì. Ora dobbiamo andare in tutto già basso. Tutto, tutto. Ma non ci metteremo niente perché devastiamo di tutto. Eh sì, e poi delle parti sono saltate. Eh ovvio. Quelle impercorribili. Assassino e fuggi Andiamocene yeah. Let's escape non abbiamo, abbiamo, morto Abbiamo morto, abbiamo ucciso qualcuno Abbiamo morto Forza Con Davvero dobbiamo aiutare questo tizio anche ora Forza, corri, com, corri forest! Corri Forest! Corri! Non è Forest, è Forest! Beh. Vai, non c'è tempo! Ciao, sono Donald! Donald Trump! Corri forra! No. Quando, mi hanno fatto vedere, quando mi hanno fatto vedere il film, quando diceva. Ciao sono Forrest, Forrest Grant, io dicevo Ciao sono Donald, Donald Trump. Che no, bel... Donald, McDonald Trump. Perfetto, siamo. abbiamo questo cioè, Non Don't Harry. Cioè non è. Ciao, io sono Donald, McDonald, Trump. Ronald McRonald. Ronald McDonald beh Ronaldo è quello Oh my god Oh my god Smettila! E è ormai qua L'abbiamo perso, bravo! Non l'abbiamo perso Cosa abbiamo perso? Il coso iride Non è vero! Sì Cosa dici? Stava lì! È caduto! Vabbè, lo recuperiamo Dopo tagliamo e lo Ma sembra il momento di, di attaccare i nemici. Prendi un'abilità? Prendo plasma. Sì. Io sparo a caso perché non si capisce niente. Cioè io il mio mirino non lo vedo in tanti Perché pretendi pure di voler vedere il tuo figlio. Non desidero puntare quel ricostituente. L'ho già preso io. L'ho spedito tramite i miei chimici. Perché ci stiamo aggrappando tramite i miei chimici. Ma voi ci state aggrappando a me. No, non siamo aggrappati. abbiamo... Cosa? Ti devi dirci ma Io stavo andando verso l'alto. vabbè, andando verso di giù. No, io stavo andando verso l'alto. Quello non è colpa mia se uno va per il tuo Ora sei la vita. Ah, qui c'è una stanza a volo. Vai su. Noi prendiamo le stanze a No, adesso... No. Le abbiamo già prese, Rosa. Allora. Sabido, no, però era, era lì. No, ci, vuole, ci vuole un po' di Beh, non è vero, abbiamo fatto tutte le diverse... No, no, non è vero, ci vogliono due minuti per farla parere. Bisogna restare lì per due minuti. Quell'area. No, non è vero. Sì, è vero. Bisogna salire e basta. No, non bisogna salire. Segui, eh, però non c'è. Sono le, eh, le. È quasi mezz'ora, quindi questo è l'ultimo. Ok, allora. Cioè, tra. 9, no, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finito. Ok, ora tagliamo per prendere il pezzo. E basta. Se non l'abbiamo già preso il secondo già è opzionale, ma non credo. Che fosse non lo so. Cosa l'abbiamo completato giusto? No, quello è un livello est. Come vedete non abbiamo preso il coso. Quindi ora lo prendiamo e poi finisce. Perché giustamente nei livelli boss? Non basta il boss, no, c'è pure il coso beh okay. c'è tutto un livello ci vediamo dopo Bravo. ciao siamo qui e abbiamo preso il tassello ok ora ta ta tagliamo Ciao ok abbiamo finito pure questo livello finalmente di nuovo e abbiamo tenuto il tassello meno male che non è quindi. un livello troppo lungo eh, se no <coughs> va bene quindi nella prossima parte beh, che noi faremo, faremo tutti i vari livelli extra Settore B. Settore A. Settore C e basta. È il settore C. Settore A. No, no, no Il settore me. A sta in fondo, in fondo. Sì, lo so, lo so. Sì, quello lì. È il settore A. Ok. Beh, quindi ci vediamo alla prossima parte. Beh. Ciao, ragazzi. Ciao.